Urkana, nuova esperta di Venco. Come vedete qui ci sono alcuni degli strumenti che utilizzo per voi. Abbiamo i tarocchi di Marsiglia, certo con loro possiamo vedere il futuro, però possiamo vedere anche la situazione attuale, ma soprattutto il passato, molto molto importante il passato. Perché? Perché da lì che possiamo capire il motivo per cui ci troviamo attualmente in una situazione magari non proprio favorevole al momento. Eh, proprio come... Il grandissimo Jung, grandissimo il padre della psicoterapia. Lui per guidare le persone utilizzava proprio loro i tarocchi. E così faccio anch'io. Proprio con il suo metodo, sono psicologa anch'io. E, e questo, questo lato mai eh, lo elimino. Ci sarà sempre comunque eh, della psicologia eh, in quello che vi dico. Non solo abbiamo loro, ma abbiamo anche le carte di Mademoiselle Normande, queste. Queste carte sono meravigliose perché con loro possiamo veramente cambiare la vita, in quanto possiamo vedere i momenti migliori per creare situazioni. Qual è il giorno giusto per dare un esame all'università? Lo guardiamo. Qual è il mese giusto per mandare il curriculum a un'azienda? Qual è il giorno giusto per chiamare questa persona che non ci vuole più sentire né vedere? lo possiamo vedere in base a queste carte, possiamo inoltre vedere i mesi e l'anno intero, siamo a fine dell'anno, possiamo vedere tutto il 2023 insieme, perché dovete chiamarmi? Perché tutto questo io lo faccio in modo alchemico, e in maniera quindi un po' particolare, diversa dal solito, così come il tema Natale, un po' diverso dal solito, perché comunque è divinatorio anche quello. Facciamo un percorso insieme, chiamatemi. Io sono a vostra disposizione.